Ciao ragazzi, oggi parliamo di bicchieri di carta ecosostenibili. Partiamo dal fatto di dove possono essere utilizzati i bicchieri di carta. Allora, innanzitutto possono essere utilizzati in feste, matrimoni o piccoli eventi. O soprattutto il loro utilizzo oggi viene in studi oppure in sale d'aspetto. Un utilizzo che io raramente ho visto fare è quello delle sagre di paese. Molto spesso vedo il classico bicchiere bianco. Però forse nessuno ha mai immaginato che questa potesse essere una grande opportunità di fare una pubblicità. Se ad esempio inseriamo il logo di qualcuno che è disposto a pagare per farlo girare all'interno della sagra può essere un'ottima idea per guadagnare anche qualcosina. Puoi trasformare dei semplici bicchieri di carta in un messaggio di ecosostenibilità e soprattutto avere un prodotto estremamente igienico e sicuro. La capacità dei bicchieri di carta si misura in once, cioè in odds. Ad esempio, un bicchiere da caffè misura 4 odds. Che equivalgono a 120 millilitri ci sono varie grandezze ad esempio si può arrivare fino ai 16 oz, cioè 470 millilitri che equivalgono a un bicchiere da birra solitamente se vuoi realizzare un bicchiere di carta personalizzato devi produrne almeno 1000 pezzi ma oggi ideando ti dà una grande opportunità quello di poter realizzare un bicchiere di carta personalizzato anche per una piccola festa o anche per il tuo piccolo studio e per la tua sala d'aspetto. Ti lascerò qui sotto un codice da ricercare su Amazon che ti darà accesso immediato a un prodotto dove potrai acquistare solo ed esclusivamente anche 100 pezzi. E adesso vediamo come è possibile realizzarlo direttamente su Amazon. Basta andare su Amazon.it, inseriamo il codice direttamente nel motore di ricerca, troviamo il prodotto e ci clicchiamo sopra. Qui trovate varie tipologie di eh, layout, ad esempio questo è adatto per i compleanni, questo se vogliamo inserire una fotografia eh, su tutta l'area del bicchiere e questo qui ad esempio è particolarmente indicato per inserire un logo aziendale o eventualmente proprio per eh, studi o piccoli sale d'aspetto. Io ho scelto quello con il logo perché voglio realizzare un bicchiere personalizzato per i D&D, clicco su Personalizza ora, seleziono il colore di sfondo Eventualmente potete scegliere anche delle texture, sono già pronte, possono essere carine se volete aggiungere qualcosa, un tocco in più. Nel mio caso inserisco questo qui, scelgo eh, l'immagine del nostro logo e da qui la posso ingrandire, posizionare, fare quello che mi pare e poi vi basterà scegliere anche solo 100 pezzi o eventualmente quantità maggiori. Poi basta fare aggiungere il carrello ed ecco qui il nostro bicchierino di carta virtuale che abbiamo realizzato per Ideandu.